Grazie a tutti, benvenuti. Grazie a tutti, benvenuti. È bello poter stare qui insieme sempre la domenica. stare qui domenica. Poterci vedere. Poterci edificare gli uni con gli altri. Poterci edificare uno con l'altro. Perché abbiamo bisogno della Chiesa. Perché necessitiamo della Chiesa. Abbiamo bisogno gli uni, degli altri. Siamo con uno, con lo E di condividere il tempo, di condividere quello che... È. È la nostra vita, anche con altri e di compartire il tempo e lo che è la vita degli altri perché questo fa parte del nostro processo di trasformazione. Questo fa parte del nostro processo di trasformazione. Siamo in un processo di trasformazione. Non so se lo sai. Non so se lo sai, però tu sei un prodotto in processo. Un prodotto è un processo. Quindi, guarda la persona che c'è anche a te. Tu sai la, la persona al tuo Dici siamo un prodotto in processo. Diciamo un prodotto in processo. Siamo un prodotto in processo. Sempre. È sempre un tempo di trasformazione nella nostra vita. È sempre un tempo di trasformazione nella nostra vita. Non siamo mai arrivati. Nunca arrivati. Non è ah, un giorno mi sono battezzato sto a posto. Non è un giorno battezzato, sto oppure mi è battesato di Spirito Santo e Dio sto a posto o già è di Spirito Santo e io stato. no no no, siamo sempre lì e sempre c'è un processo no, stiamo sempre in processo e quindi vogliamo capire stamattina le chiavi per essere trasformati vogliamo sentire le chiavi per essere trasformate vogliamo leggere in 2 Corinzi, Corinzi, capitolo 6 dal versetto 14 al versetto 18 del versículo 14 al versículo 18. Segundo Corinthians, capítulo 6. Segundo Corinthians, capítulo 6. Dal versículo 14 al versículo 18. Del versículo 14 al versículo 18. No os juntéis en lluvia con infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y cómo la luz con las tinieblas? ¿Qué concorda Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Que concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el, lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré a, vos, a vosotros, Padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La storia di Davide è una storia molto bella. La storia di Davide mi, mi Perché Davide era un uomo che aveva il cuore secondo Dio. Perché Davide era un uomo che aveva il cuore secondo Dio. La Bibbia parla di poche persone che avevano un cuore secondo Dio. Di C'erano persone, un persone unte. Alla, Erano persone con C'erano persone che facevano grandi cose. Erano persone che avevano Però poche persone avevano un cuore secondo Dio. per poche persone avevano un cuore secondo Dio. E Davide era una di questi. David Quando Davide vide Golia, Quando David Golia, e vide la sfida che Golia diceva ogni giorno, che Golia diceva cada è dovuto andare e correre alla battaglia che ir, e, ir e uccidere quel gigante, gigante. perché gli si era permesso di offendere, di, si di offendere il popolo di Dio, lui sapeva che era un gigante. Sapeva che era un gigante. Sapeva che questo gigante aveva tante armi. Sapeva che questo gigante aveva molte armi. E sapeva che lui non aveva niente. Sapeva che non aveva armi. Però aveva Dio. Pero tenía Dios. E guardate come lui è stato così deciso da poter abbattere il gigante. E lui fu tanto deciso nel battare questo gigante. Perché lui sapeva che la vittoria non dipendeva dalle armi. Perché lui sapeva che la vittoria non dipendeva dalle armi. Ma dipendeva dalla fede in Dio. Però dipendeva dalla fede in Dio. Abbiamo fede in Dio. E quindi il risultato della nostra battaglia dipende da Dio, non dipende dal nostro amico. Il risultato della nostra battaglia dipende da di Dio, non da noi. Ora, quando Davide eh, vince Coria, Ahora, quando David lo gara, viene, viene, diventa capo di mille uomini. Vuole, eh, capo di mille uomini. E quindi eh, va con questi mille uomini alla battaglia, è il capo di questi mille uomini. Entonces, va alla con mil e riesce così bene? y le sale tan que causa la gelosía de los demás que causa celos a los demás es bello cuando es lindo cuando nosotros hacemos las cosas tan bien que causamos la de que celos de los demás ¿no te habéis lo habéis pensado? mucha gente es gelosa de ti, ti. Porque, tú fai y miro y miro. porque tú haces las cosas mejor que ellos e tu verrai sempre criticato da persone che non fanno quello che fai tu. E tu sempre sarai criticato per le persone che non fanno la cosa che tu. Però Davide era stato unto come re. Però Davide era un figlio per il re, re. Ma non era ancora re. non era re. È dovuto passare per un processo di lavorazione di Dio. Tu doveva passare per il processo di lavoro di Dio. Sì, avevo ucciso il leone. Sì, ma il leone. Sì, avevo ucciso l'orso. Sì, ma matone... Sì, era stato unto. Sì, era un filo. Ma non era re. Però no era re. Perché lui doveva ancora maturare come persona. Perché ha un persona. Quindi Dio ha dovuto fare un lavoro in lui per cambiarlo. Dios tenía que hacer un en él para cambiarlo. Per fare in modo che lui potesse diventare quell'uomo secondo il cuore di Dio che doveva essere. uomo secondo il suo Mi state comprendendo? Dio vuole fare un lavoro nella nostra vita Dios per farci diventare come dobbiamo essere Dio chiama le cose che non sono come se fossero però fra l'essere e non essere no ser, ci basta tutto un processo, hay todo un processo. e non è bello il, sì, il processo sai quando eh, il vasaio sta formando il vaso Sai quando il... Basterero. Basterero. Sta fumando una... Vasica. Tu vedi che quel, quel fango... Tu vedi che eh, sta lì e gira su una ruota. E sta lì e gira nella ruota. E il vasaio sta là e lo lavora. Il... Il Sta lì e lo lavora. Se tu potessi ascoltare l'argilla parlare... Tu puoi escoltare il barro per parlare? Cosa ti direbbe? Che ti Ah, come mi gira la testa! Ah, come mi gira la testa! E eh. cosa vuole questo vasaglio che mi sta là con le mani tu mi Ti vuoi male! Tu. <ride> per questo non, ti, no, non stare male se ti gira la testa! No, ti te <ride> male se ti gira la testa! Sei sotto il lavoro che Dio sta facendo nella tua vita! sotto il es processo! Non è facile! Non è, facile. non è bello non è lindo. ma è quello di cui abbiamo bisogno è che e quindi Davide è dovuto passare per questo processo Ad un certo punto è dovuto scappare Cioè immaginate Davide che era stato unto come re un come uomo secondo il cuore di Dio uomo, il di Dios. è dovuto scappare come un delinquente e al final si è dovuto scappare come un ladrone per salvare la vita. Per la vita. E fu perseguitato, perseguitato, perseguitato. Fu Immagina che grande processo che è dovuto passare da lì. Immagina che grande processo che dovuto passare da lì. E a, quando David se ne scappò? Quando David si scappò. Arrivò in una grotta una una, quella, quella, quella, che si chiamava la grotta di Adullam. si chiamava cueva di Adullam. E in questa grotta arrivarono tante persone che avevano un sacco di problemi. in questa molte persone che avevano un sacco di difetti. E Davide in questa grotta, in questa grotta iniziò a lavorare con loro. A con ellos. E alla fine li trasformò in guerrieri valorosi. La Bibbia ci racconta delle loro, loro protesse. Quello che hanno fatto. Un uomo uccise 800 nemici. Un uomo matò 800 nemici. Cioè immaginate una persona, un eroe che uccideva 800 nemici. Immaginate una persona che mata 800 persone. Un altro a forza di colpire nemici. Un altro um, tanto matar a... Tanto di matare a nemici. Praticamente la, la spada gli rimase attaccata nella mano. Che la spada se le rompe la mano. Non si staccava più. Già si staccava. Alcuni addirittura si fecero spazio in mezzo ad un esercito soltanto per prendere bere a Davide. Alcuni semplicemente stavano in esercito per dare bere a Davide. Fecero una strada soltanto per dare un bicchiere d'acqua a Davide. Matavano molta gente solo per dare un masso di acqua a Davide. Eh, de, de a la, la Bibbia dice che erano eroi. La Bibbia dice che erano eroi. Però non erano così all'inizio. Non erano così al principio. Come erano all'inizio? Come erano al Primo Samuele 22.2 primo Samuele. Dos, dos. 22, 2. 22, 2. 2. Y juntáronse con él todos los afligidos e tutto il che stava adeudato e tutti i che si agliavano in amargura spirito, e fu esso capitano di loro e dopo consigo come 400, 400 uomini queste persone, 400 uomini erano persone con difficoltà, con problemi erano persone con difetti. Erano persone con debiti. Persone con debiti. E mi piace molto in spagnolo che dice che avevano amarezza nello spirito. Mi piaceva molto in spagnolo che dice che avevano amavra nello spirito. Erano persone con molti problemi. Erano persone con molti problemi. Però erano persone che divennero uccisori di giganti. Però erano persone che, che matarono giganti. Che cosa era successo da qui ad essere uccisori di giganti? Erano passati per un processo di Dio. Davide passò per un processo di Dio. E questi 400 uomini passarono per un processo di Dio. E se Dio ti ha chiamato, qualunque cosa Dio ti dica di fare, Tu dovrai passare per un processo di Dio. Ah, questo processo non è bello. Ah, questo processo non mi gusta. Questo processo non piace a nessuno. Non ne gusta questo processo. Però questo processo è quello di cui abbiamo bisogno, è necessario per diventare quello che dobbiamo essere. quello che dobbiamo essere Quindi la vera domanda è, la quest, è questi 400 uomini, 400 sombras, come sono stati trasformati? Come sono trasformati? Cosa è successo in quella grotta? Che passo in essa guerra? Che cosa hanno fatto? Allora David non è che li prese e gli fece fare yoga? non è che lo tomo gli yoga? sapete oggi va di moda? oggi va di moda la gente si mette là si. e fa yoga si pone lì e fa yoga o yogurt o yogurt? non lo so oppure non è che sono andati lì e David gli ha fatto fare una bella sessione di massaggi spa? non è che gli ha fatto massaggi spa? sono belli i massaggi sono hermoso per i massacri. Però questo non ti cambiano. Però non ti cambiano. Che cosa è successo? Che passò? Quella che, che ha fatto l'opera nella loro vita Lo in è stata la persona dello Spirito Santo. La persona dello Spirito Santo. La Bibbia parla del fiume che procede dal trono di Dio. La Bibbia parla del, del rio che sale del, del trono di Dio. Del trono di Dio. In Ezechiele capitolo 47 In Ezechiele capitolo 47 e non lo diciamo che, eh, dice, Parla praticamente che dove arriva questo fiume che esce dal trono Sarà questo rio dal trono Tutto quello che si muove in questo fiume vivrà Tutto che si muove in questo rio vi, vivrà yeah. Questo porta abbondanza di pesce Questo trae abbondanza Queste acque pure salono le cattive Queste acque pure salono le mani Immagina la scena Immaginate la scena. Un posto dove c'è tutta morte. Un sito dove tutta la morte. A un certo punto arriva questo fiume. Deve prendere Dio e quello che è morto prende vita. Quello che sta morto toma vita. Però questo non è frutto di qualcosa di magico. Però mm. questo non è ah, che cosa è successo? Questo non è che ah, Non è che da un giorno all'altro tu ti svegli la mattina e ti trovi via vita. Non è che da un lì all'altro ti sveglia. Dobbiamo capire che è frutto tutto questo di un processo che Dio fa nella nostra vita. Dobbiamo no entender che tutto questo è un processo che Dio fa nella nostra vita. Non è che Davide funzionò re e il giorno dopo era re. Non è che Davide confisiò il re e fu re e il Dio. Lo Spirito Santo dovette fare questo processo nella sua vita. Lo Spirito Santo dovrebbe fare questo processo nella sua vita. O questi 400 uomini non furono uccisori di gigante il giorno dopo. Questi 400 uomini non furono matatori di gigante sul gioco di Dovettero passare per un processo. Dovrebbero passare per un processo. Questo è importante, è importante. Perché oggi c'è questa idea. Ah, io vado lì. Ah, io in... Ci sarà il tocco magico. Ah, avrà il magico. Questo grande uomo unto toccherà sulla mia fronte. La mia Muoverà, la sua mano. Muoverà la sua mano. Ah, io adesso divento un'altra persona. Yeah. Non funziona così. Non funziona, sì. Dio fa un processo nella nostra vita. Dio, nostra vita. Dio opera. Dio opera. Lo Spirito Santo opera. Lo Spirito Santo opera. Quello che Dio disse in David lo realizzò. Quello che Dio dice in David lo realizzò. Ma ci vuole un processo nella vita di Davide. Però ha che tenere un processo nella vita di Davide. Sapete, Dio parlò al popolo di Sapete, Dio parla al popolo mm. di Israele. Sabes, al pueblo de, pueblo de Israel. Io vi ho dato una terra dove scorre latte e miele. Dio ho dato una terra dove sale acqua, lecce e in... miele. Posto bellissimo un sito e quando loro arrivarono lì ahí, tutti gli stavano aspettando todos stavano prego entrate questa è, Entra. questa è la vostra terra questa è la vostra terra questa ah qui c'è il latte prendete qui c'è la miele, prendete miele No, no, non fu così. Non fu, così. Quando loro arrivarono là. Quando io si lì. Veramente c'era il latte e il miele. Tar, aveva Però c'erano i giganti. giganti. c'erano le mura. Mura, e dovettero andare lì con le spade a prenderseli. Il fatto che Dio ti ha promesso una cosa. cosa non significa che quella cosa sarà facile. Non significa che questa cosa sarà facile. Non significa che Dio farà tutto. Non significa che Non devi combattere. Non significa che non devi Avrai giganti da abbattere. Avrai muri che dovranno crollare. Forse ti costerà tempo. Forse ti costerà denaro. Forse ti costerà sudore. Però sì. Quello che Dio ha detto alla fine lo compirà. Perché lui è fedele. E se lui ha iniziato un'opera in noi... La porterà a termine. Quando lui inizia un'opera... Quando lei pensa un'opera... Tutti pensano ah che è bello! Ho pensato, ah, che è però invece sono ammazzato. sono È così. È così. Fratelli, tu <coughs> non aprire gli occhi. Però, so, Perché sì. esiste un falso evangelo perché esiste un falso evangelio si chiama Evangelio McDonald's si chiama evangelio McDonald's tutto veloce, tutto facile tutto rapido, tutto facile sapete quando andate al McDonald's e girate un panino? sapete quando vai al McDonald's e lo su un boccadino? il tempo lo diedete, tipo che lo chiedete, eccolo qua il tempo che lo pedisci è stato. non funziona così con Dio non funziona così con Dio quello che Dio ti dice, que ti dice lo lavorerà nella tua vita lo lavorerà nella tua vita sarà duro sarà difficile Sarà forte. Sarà forte. Però si sì arriverà il risultato Però lo compieremo. È come la dieta. È la dieta. O come lo sport. O come le Ah, tu ti a tutti piace alzare 300 kg. A tutti gli gostano levantare 300 kg. Ma il primo giorno che vai alla ginnasio, al, al limite riesci solo ad aprire la porta. Per por lo molto apri la porta. E già sei stanco. E già sei stanzato. Anzi, se il ginnasio si trova al primo piano... Se pues il ginnasio va al primo peso... Già solo salire scada, riso... eh, <girà> eh. Ja solo sali la scala... Già la stanza... <girà> oh, sì. È così! E è così. È se voi avete fatto allenamento... Vi rendete conto che è così? Se voi siete in trenazio... Voi siete O se avete fatto di eh, dieta... O avessi fatto dieta. Il primo giorno già è andate a pesare. Il primo giorno già vai a pesare. Wow, pensa che ho perso 20 kg perché non ho mangiato niente. Io che perdito 20 kg perché non comi nada. E la bilancia sembra che sta bloccata. questa è rotta questa bilancia. E la bilancia. La bilancia sembra che sta parata. Vedete chi si è rotta, si è bloccata. Che è qua? Non funziona. Non funziona. I risultati vengono nel tempo. I risultati vengono nel tempo. Qualsiasi cosa che tu leggi viene nel tempo. Cada cosa che leggi viene nel tempo. Ah apostolo, però Giuseppe, dalla sera alla mattina ti veniviserei d'Egitto. Ah, però pastor, José dalla noce alla mattina si muove re di Egitto. Sì, sí, però 13 anni di galera, eh, questo nessuno li vede. Sì, sí, però 13 anni di carcere nessuno li vede. E là fu il processo. Là fu il processo. Ah, quando è stato venduto dalla famiglia, non ve lo ricordate? Quando è venduto dalla famiglia, non lo ricordate? Mica è facile. Non è facile. Ah, la famiglia. Ah, la famiglia. Come sono pesanti quelle cose. Come sono pesate. Sono come le scarpe. Sono come le sapate. Più sono strette, più ti fanno male. Ma sono strette, ma stai in bagno. Il processo nessuno lo vede. Il processo ne lo vede. Però il processo che Dio fa porta il risultato. Il processo che Dio fa... Il perché l'interesse di Dio è, non è di, cosa, di Dio è di darti una cosa. Ma renderti capace di maneggiare quella cosa. <coughs> cosa. Ti voglio fare un, ti, ti fare un esempio. Se tuo padre fa tu il falegname. Se tuo padre.. E tu all'improvviso eredi di una carpenteria, una falegnameria. Ma tu mi viene a fare il carpintero No, tu all'improvviso hai rediti, hai un'eredità. repente tienes una del carpintero. Però tu non, ha, non, hai mai, non hai mai visto il legno, non sai come si lavora. Però non ti mai visto la non sai come si lavora. Tu sarai in grado di portare avanti quella fanigemeria. Tu sarai capace di lavorare nella carpinteria. Eh? No. No. Farai tavoli che se ne cadono. Farai che si jai. Farai le, le porte che non si aprono. Le porte che non si aprono. Si apre la porta ed esce l'acqua del rubinetto. Si apre la porta e sale l'acqua del... Del, del grifo. Perché? Perché? Perché hai ricevuto questa eredità. Perché hai ricevuto questa eredità. Hai ricevuto questa farinaveria. Riceviste questa carpinteria. Però non sei un carpintero. Per me sei un carpintero. Allora quando tu devi ricevere un'eredità. una un'eredità. Cosa fa il padre saggio? Cosa il padre Sapi Ti fa passare per un processo Ti fa passare per un processo Devi andare a lavorare insieme con lui Ti lavorare con lui All'inizio ti fa portare solo il martello ah, Nel primo ti fa fare il, il martello Tu vuoi fare le grandi cose ma stai solo con il martello in mano Ti le grandi cose solo stai con il martello la mano E inizia a mettere il primo chiodo E poi a mettere il primo clavo PAM! Ah, la mano! Quindi, ma c'è la roba. E lì inizia il processo. Lì inizia il processo. Non è facile, non è facile. Prodotando tempo che tu sei lì e smì e capisci come si fa il falegname. Dopo se molto tempo che stai sai e enti come funziona. Quando il padre non c'è più, quando il padre che è nato, tu prendi questa eredità, Tomaso Serenzi e allora sì che sei capace di portarla avanti, e se sei capace di traevla all'altro. Mi state comprendendo? Mi compredete? quando noi chiediamo una cosa a Dio quando nosotros, eh, pedimos algo pedimos algo a Dio non è che Dio ce la dà subito non è che Dios nos, nos la ahora. Dio ci rende capaci di reggere quello che ci deve dare Dio ci capaci di conseguirlo. Eh. e quindi quello che fa ci dà un processo, un processo. per arrivare a quel punto per arrivare a punto ti dà una strada da percorrere nos da un Para llegar. para llegar. Que puede ser un camino en su vida. Que puede ser un camino en su vida. Pero que al final va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Sí. Pero al final va a, sí. fin, a llevar a su puesto. El camino, muchas veces, es un camino en su vida. El camino muchas veces es un camino en la vida. En la A subir. Hasta llegar al punto, al lugar donde Dios quiere que nosotros vamos fino ad arrivare al punto dove Dio vuole che E, entonces quando tu ora sposando per qualcosa quindi quando preghi per qualcosa non sta suonando per questa cosa non sta pregando per questa cosa se non sta suonando per il processo sta pregando per il processo per arrivare la stessa visita per arrivare alla tua vita quale fu questo processo che que passò con lo sombre de della vita e quindi Qual era vuestro processo che ha successo con Iomini e David? Podemos leer primero Samuel, pues Samuel? capítulo 23, ve 23? verso 1 al verso 6. Dal verso 1 al verso 6. Dal verso 1 al verso 6. Dirigeno avviso a David, dicendo: He aquí, los filisteos combaten a Keila, e robaron le selas. E David consultò a Jehová, dicendo: Irei a vivere con i filisteos, e Jehová respondió a David. Ve y a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con, con David le dijeron, y aquí con, con nosotros aquí en Judá estamos en miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a querer contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a constar bueno, vale, a Jehová. Jehová le respondió y le dijo, levátate y desciende a Keila, que yo entregué en tus manos los filisteos. Partióse, pues David con sus hombres a Keila y peló contra los filisteos y trajo antecogidos con sus ganados y hiriólos con gran estragos y libró a David a los de Keila. Seguro sí, ¿sí? Y Aconteció que oyendo a Abiatar, hijo de Aimech a David, a Keila, pero también con él el ápodo. En ese versículo hay muchas cosas que explicar. este versículo hay muchas cosas que quattro hay, hay cuatro pasos o cuatro claves, eh. Hay cuatro pasos son cuatro claves. ¿Si son cuatro claves? Que nos pueden entender cómo tenemos que cambiar, come cómo, cómo podemos ser transformados? un desafio, è eh, una sfida. David, puso delante de Dios un desafío. David, sabates, loro, Había esta pelea con los filisteos, ¿Sí? Y Dios habló a David, y Dios a David. Tienen que ir a esta pelea, a Pero sus hombres ya tenían mucho miedo, a... A porque esta, esta pelea, este desafío era demasiado grande, que esta guerra era troppo Muchas veces lo primero que Dios hace en tu vida es que va a poner adelante un desafío más grande que tú. Muchas veces Dios mete en nuestra vida una sfera más grande de nosotros. Un desafío así grande que tú lo miras y dices, ¿Cómo yo puedo enfrentar estos gigantes? Una esfera así grande que dice ¿Cómo puedo hacerlo? Eso es el comienzo de tu proceso. Este es el del proceso. Cuando el desafío es demasiado grande, cuando la esfera es demasiado grande, tú tienes que volverte más grande de tu desafío di essere più grande della sfida Espiritualmente devi essere più grande della sfida devi essere più grande della sfida esempio, dieci, Per esempio, se da 1 a 10 Per esempio, se la una a 10 se la tua sfida è 5 la tua sfida è 5 però la tua è 2 però la tua grandezza è 2 Tú miras ese desafío y es un gigante. Guardo vuestros es eh, grande. Aquí necesito de mucha fe. Aquí necesito de mucha fe. Ah, para alquilar este local necesito de mucha plata. Para alquilar este local necesito de tantos plata. Tanto ah, para tomar este trabajo necesito hacer muchas cosas. trabajo necesito muchas cosas. Ah, para ir al gimnasio tengo que salir muchas escaleras. A la, a la, a la, a la... O sea, muy y parece algo de grande, de increíble. De molto grande. Entonces, la única forma que tú tienes que ganar este desafío okay. eh, Es volverte más grande de este desafío, es de Tú no puedes grande di questa sfida. Tu cambiar el desafío, No puedes cambiare la no sfida. tomarlo gigantes y vas a cortar lo pies para que puedan ser más non puoi no. gigante. Los gigantes son gigantes. gigantes son gigantes. Pero tú sí puedes crecer en la ferritura. Puedes, puedes crecer. Tú puedes llevar hasta tener un tamaño más alto que los gigantes. Tú puedes llevar un, una grandeza más alta del gigante. Entonces, si tu, tu fuerza, tu fe, se vuelve 10. Entonces, la tu fuerza diventa 10. Entonces, el desafío que antes era 5, parecía así grande. Y, entonces, el, la fría prima ah. sembrava grande. Ahora ya no es nada. Eso Tampoco es un desafío. No es, no es ah, hablar con la gente ahora me parece algo de fuerte. Ah, eso me parecía fuerte. Y después mañana. Y luego mañana. Hablar con la gente no es nada. Hablar con la gente no es <ríe> Porque te has acostumbrado de una forma así fuerte. Porque si eh, habituado a hablar hablaremos tantas veces. Que para ti no es nada hablar con la gente, porque no es niente hablar con el profesor. Es como con el gimnasio, es como con la palestra. Levantar 50 kilos antes parece un montón de peso. Alzar 50 kilos primero se prima sembra tanto. Pero cuando tus músculos, tus visibles se vuelven enormes, pero cuando tus visibles son grandes, ah, 50 kilos, ¿qué son? Vamos a tomar 100, 150. Ah, 50 kilos no <risa> el ¿Eh? Entonces tú no puedes cambiar el desafío. Tu non puoi scambiare il desafio. Ah, posso, però mio esposo è così: come queria che fosse differente. Ah, però io voglio che il mio marito sia differente. Tu non puoi cambiare il desafio. No il... Non puoi cambiare la sfida. Però, sì, tu puoi essere di forma differente, più alto che il problema. Ma può essere più grande del problema. Ma dice: anche io, non cambiare il pues io non voglio cambiare il mio esposo. Io non voglio cambiare mio sposo. No, no. Se tu non cambia, se non cambia. Cambia ese esposo. ¿Cambia ese esposo? Mucho, ¿Mira el desafío? No sé, sí, guardarme la sfida. Ah, ¿eh? es un desafío la muy alto. Es una es muy grande. ¿Cómo elegí a este hombre? Es <risa> Ahora me voy a elegir uno mejor. Me sirve me <risa> un otro medio. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? Que el nuevo es mejor de lo de antes. <risa> E che, che il nuovo è peggio di quello di ah, lui. Ah, tutti gli uomini sono uguali. Ah, tutti gli uomini sono uguali. No, no, no. E che tu ti stai scegliendo il el desafio. E tu che ti stai scegliendo la sfida. Dio ti pone sempre davanti il desafio. Dio ti mette sempre davanti sfide. sfida. Quindi, se tu cambias il desafio. Cambia sfida. Il nuovo desafio sarà lo stesso. La, la nuova sfida sarà la stessa cosa. Se no, peggio, Se no, peggio. Pe pe pe porque Dios quiere que tú puedas cambiar para alcanzar estos gigantes seguro que cambie ser grande como estos gigantes. eso hicieron los hombres de David Han hecho esto yo di David? ¿cómo David? tenemos que ir a enfrentar ese ejército nosotros somos solo 400 David, ¿cómo ha pasado a enfrentar ese ejército? somos solo 400 solo somos 400 ellos tienen muchas armas y nosotros no tenemos nada No eran las armas, no era niente. No no no. Ese es un desafío demasiado grande. una sfida troppo grande. Pero David le dio una clave. Pero David le, le ha una clave. La primera clave es que Dios te va a dar desafíos más grandes que tú. La clave es que Dios te dar, sí gran y tú tienes que levantarte, crecer para ser más grande que tu desafío. Pero la segunda clave que le dio a David... Però la seconda chiave che gli ha dato da David è es che que avevano anche ricevere direzione di Dio per affrontare questo desafio dovevano ricevere direzione da Dio per affrontare questo desafio perché David chiamò il sacerdote perché David ha chiamato il sacerdote per ascoltare la direzione da parte di Dio mm -hmm. per ascoltare la direzione da parte di Dio che vuoi fare Dio, Tengo andare alla guerra o no? che farò Dio, vado alla guerra o no? e Dio ha detto sì, ti andare e Dio ha detto sì Y cuando él fue, ganó. Cuando ha dado, ha venido. Tenemos que recibir dirección por parte de Dios. Dobbiamo recibir dirección a parte de Dios. Es muy importante hablar con los sacerdotes. Es importante hablar con los sacerdotes. No hablar con nosotros mismos. No hablar con nosotros mismos. No, pero... Porque muchas veces nuestras elecciones están eh, basada en nuestro sentimiento. Que muchas veces nuestras escuelas son basadas en nuestros sentimientos. Entonces, si yo tengo miedo, Voy a tener miedo de hacer la elección. Y dice, yo pago a los pavores de Sheik. Ah, señor, este hombre, el hombre de mi vida. Ah, señor, es el nombre de la maleta. Me encanta, señor. Y dice, señor. Mi príncipe azul. Mi príncipe azul. Y después casado se vuelve... Shrek. Entonces, de pasa si... De verdad? Con el burro. Con la... Pero no tenía el caballo. No hablaba ni el caballo. Tenemos que recibir direzione da parte di Dio Non da dirección parte de Dios. De a de Dios. No por parte del nostro corazón, no por parte del nuestro cuore. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es malo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es eh, cattivo. Entonces muchas veces si escuchamos, podemos escucharnos, dice che corazón y no Dios. Y muchas veces soportamos, lo corazón y no Dios y hacer dice nuestro corazón y no lo que dice Dios. Es Para uno que dice el cuerpo no a Dios, entonces la clave es que de fuera de ti te puede llegar la palabra de Dios. Mira, la clave es que da fuori ti puede llegar la palabra de Dios. Que también después tú vas a recibir confirmación y todo, también después de recibir de, el confermo. Pero si sí, Dios tiene que hablarte y darte direzione. pero Dios tiene parlare e y darte dirección. Entonces, esta fue la segunda clave. Esta fue la segunda clave. David dijo: Usted tiene que decir en su vita de seguir lo que Dios quiere e gli no, capito. voi dovete scegliere quello che Dio vuole perché se no possono fare cose equivocate perché se no possiamo fare cose equivocate ah signor, però io chiedo questo però signore io voglio questo tu mi dici che io sono re. mi dice che io sono re. e quindi va alla guerra, va a chiedere la gente perché da rei perché da rei però no però no David esperò di ricevere direzione da parte di Dio. ha aspettò la direzione di Dio. Ricorda, era re. Ricorda, lui era re. Era stato ungito per essere re. Era ungito per essere re. Però stuvo in processo. Però è uh, passato per un processo. E questo processo è stato lungo. Le cose passano, le cose succedono dopo de un processo. Dopo un processo. Allora, mira la persona al tuo lato. Tengo una notizia oggi. Ora ho una la notizia. E sta sempre lo la Sembra sì. La, clave la terza chiave è, è, è che loro dovevano obbedire a quello che Dio dico E che loro dovevano obbedire a quello che Dio dice. questo è forte. Questo è difficile. Perché molte volte Dio parla. Perché molte volte Dio parla. Però una cosa è quando Dio parla. No. Una cosa es cuando Dios habla. Y otra cosa es cuando tiene que accionar y hacer las cosas que Dios dice. Una cosa es cuando devi accionar e decir las cosas que Dios Una cosa è quando Dios le decía, tiene que ir a pelear la guerra. Una cosa es que debe andar a, a combaterse. Y otra cosa es cuando ellos estaban allí matando a la gente. Y otra cosa es cuando estaba un lanche, la gente. Con miedo que los enemigos, los enemigos no pues, podían matar a él, Con a una a paura ellos. que, que los enemigos no podían huir. Però sapete che? Dio crede in te. Dio crede in te. Dio sa che tu sì lo puoi fare. Dio sa che tu lo puoi fare. Per questo ti dico di sì. Per questo ti mostro la visione. Per questo ti dico che sì. che ti mostro la visione. Per questo ti dico la promessa. Per questo ti dico di la promessa. Perché Dio sape che tu puoi passare per tutto il processo. Perché Dio lo sa che puoi passare per tutto il processo. E arrivare E arrivare al finale. Caleb, Jos eh, Caleb e Josué lo sapevano. Caleb e Giuseppe lo sapevano. Ah sì, sí, lì ci sono i giganti. Ah, sì, i giganti. A lì i giganti. Sono giganti. Però noi lo facciamo a come il Però noi lo facciamo come pane. E ellos sapevano che Dio sì può farlo. E questa mattina tu devi tenere chiaro davanti a te. in questa mattina devi avere chiaro che, che Dio crede in te. Che Dio crede in te. Che tu si puoi farlo. Che tu puoi farlo. Che non va a essere facile. Non è facile. Perché cambiare non è facile. Che cambiare non è mai facile. Però se Dio non va a cambiare la tua vita. Quieren, no tu o mejor, si tú no vas a permitir a Dios de cambiar tu vida, o maya, tú no a en tu vida entonces esta promesa nunca se cumple. promesa no se cumplirá. Dios sí cree en ti que tú puedes cambiar, que tú puedes alcanzar tu promesa. Y este hombre que estaba con David, y este hombre, hombre malo, uh, con deudas con debiti fracassati fracassati hanno compiuto se volviano massature di giganti. sono diventati uccisori di giganti. quindi quale ferono le chiavi? e quindi quali furono le chiavi? Lo, lo primo che Dio le puso davanti un desafio lo primo è che Dio gli ha messo la sfida il El secondo è che loro ricevono direzione per parte di Dio la seconda cosa è che gli ha dato una direzione El tercero fueron valientes y obedecieron a Dios. La tercera cosa es que fueron valientes y obedientes. El cuarto que ellos miraron cómo Dios superaba con ellos. El cuarto es que Loro vio como Dios graba en Loro. Las cosas que más los cambió. Las cosas que los cambiaron. Fue cuando miraron que lo que hicieron, iban haciendo, funcionaba. Es cuando facevano le cose e funzionavano miraron come david matò al gigante Vedevano come David cometa ucciso al gigante e miraron come loro furono a la pelea e vedono come loro combattono. furono a la battaglia. battaglia e llegaron allì perché dios le aveva inviato e sono arrivato il nome che dios le aveva inviato vieron che obbedeciarono a la Palabra di Dio perché furono obbedienti. Y vieron cómo los gigantes se iban cayendo delante de ellos. Los el gigantes estaban allí. Gigante estaba allí. Pero sí. ellos podían ver. Y, pero no lo pudieron ver. Pudieron sí. ver cómo los gigantes se caían. No ver cómo el Porque ellos fueron fieles a la palabra de Dios. Ellos a la palabra de Dios. Y se volvieron, dice la Biblia, el ejército de Dios. Y se volvieron, dice la Biblia, el ejército de Dios. Primero el electrónico, vamos a leer esto qué lindo. 12, 22. 12, 22. Porque entonces todos los días venía a ayudar a David hasta hacerse en gran ejército, como ejército de Dios. Cuando, le, cuando yo leía esto, cuando le he leído esto, yo pensaba... Pero ¿por qué son ejércitos de Dios? ¿Por qué son de Dios? Y pensaba que era por el número. Y pensaba que era por el número. ¿Por qué gran ejército? Porque era un gran ejército. Entonces yo pensé bueno, serán 100.000 personas por este ejército de Dios. Fue ser 100.000 personas por el ejército de Dios. ¿Después vas a leer? Voy, lees, sí. Y son 400. <risa> son 400. Entonces no eran el ejército de Dios por el número. No son el ejército de Dios por el número. Si no fueron el ejército de Dios porque obedecieron a Dios sino porque han no a Dios es inútil tener un montón de gente que no obedece a Dios gente que no imagina un ejército de gente imagina un ejército de gente el general que dice vamos a la guerra el general dice vamos a combate E' uno que está con un cigarrillo fumando E' uno que fuma otro que está jugando a la play E' otro que está chocando y otro que está yendo de paseo Que está ¿cómo puede ganar la guerra? Pocos, es mejor pocos, pero que, prophet, pero que obedecen el ejército de Dios el ejército de Dios no era un ejército que obedecía a Dios era un ejército obediente y por esto ganaban la guerra perché avevano passato per questo processo di Dio. Che eh? avevano di cambiato per questo processo di cambiato per di Dio. ricorda, al comincio per far diventare l'esercito al Dio. non erano così. Mm, era così. Dio fu cambiando e trasformandolo dice día dopo di giorno. Dio l'ha trasformato eh, giorno dopo giorno. Hasta che si volvieron eroe. Ya en el y Dios quiere que nosotros nos veamos héroes. Yo quiere transformarse en héroes. Héroes de la fe. Héroes de la fe. Héroes de Dios. Héroes de Dios. Para ganar las batallas de Dios. Las batallas de el, el, La clave de todo. La clave de todo. Fue la influencia. Eh, influencia. Estos 400 hombres fueron cambiados questi 400 uomini furono cambiati perché Dio utilizzò David, para di. Dios David per cambiare la vita di lui perché Dio ha utilizzato David per cambiare il tema è che noi necesitamos di persone che puedan lavorare in noi la cosa è es che que abbiamo bisogno di persone che lavorano in noi para che nosotros cambiare perché così noi possiamo cambiare La Bibbia dice che Dio dio 5 ha dato cinque ministeri, ministeri. Efesio capitolo 4 versicolo 11 hasta 16 Efesios en el capítulo 4, del de verso 11 al, al verso 17, sí. Sí. Estos cinco ministerios son necesarios, se necesitan. Sí. Pues sí, cinco ministerios en la primera episodio. ¿eh? Para llegar a, a, a la estatura perfecta de Cristo. Para llevar a la estatura perfecta de Cristo. Porque si no estamos con ministerios que trabajan en nosotros, Y si se ha con algo en el ministerio, que la en noi. Nunca vamos a llevar a la estatura de Cristo. Non ha llevado a all'altezza di Cristo. Siempre vamos a estar a la estrecha de niños. Saremos siempre a la estrecha de Pambi. ¿Y sabe cómo son los niños? ¿Y sapete come cómo son los ¿Sempre se jajan? ¿Sempre se lamentan? ¡Ah! ¡Güen, bueno, güey güen! Bueno. ¿Llora? güey bueno, bueno. llora <risa> <Sí>. <risa> mamá, mamá! ¿Mamá? ¿Me hice daño aquí? Eh, me hizo lo mal. Papà, papà! Papà, necessito di denaro? Ho bisogno di soldi. Non so perché sempre vengono dal papà per il dinero, <risa> Non so perché sempre vanno dal padre so per il soldi. Non so perché sempre chiedono i soldi a papà. E sempre stanno lì checandosi. E sempre stanno lamentandosi. Ah, papà, mio fratello mi hermano me mirò malo, Ah, papà, però mio fratello no. mi ha guardato male. Ah, mi hermano no me, no me saludó en la iglesia. Mi abuelo no ha saludado en la iglesia. <risa> Dios se olvidó de mí. Dios ha, se olvidó de mí. Aquí estamos con los gigantes. Dios se olvidó de mí. Estamos con gigantes. se olvidó de mí. Y yo, <risa> <risa> Así son los niños. Así son, para mí. ¿Qué hacen los grandes? ¿Qué hacen los grandes? Las personas maduras. ¿Personas maduras? Ah, no llora. No llora. Cuando hay un problema, ¿qué hace? Cuando hay un problema, ¿qué hace? A trabajar. A trabajar. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Ya a ver cómo lo podemos resolver. ¿A quién hay un problema? A pelear. Necesito de trabajo. Necesito de trabajo. Me voy a buscar el trabajo por la calle. Voy a ver qué tengo que hacer. Voy a la calle, por la calle, voy a ver lo que tengo que hacer. Ah, un'infermità, infermità! andare al medico, tengo a fare algo. Devo andare al medico devo fare qualcosa. Son sono maturi! Sono maturi. Perché passarono per un processo. Perché non sono passati per un processo. Nessuno nasce maturo. Nessuno lo hace maturo. Però passarono per un processo. Però passare per un processo. E chi fu che lo processò? E chi è stato che lo ha processato? I padri. I genitori. Come lo ha processato? Come l'hanno processato? <ride> mazzate la povertà, mazzate castigos, disciplina. Disciplina, però, è la unica forma. Ora, che noi non viviamo maturi, è l'unica forma perché oggi siamo maturi e, per questo, anche spiritualmente necessitiamo dell'influenza di, dell di uomini maturi. Abbiamo bisogno dell'influenza di uomini maturi que nos puedan llevar a madurar también nosotros. Pues se nos a madurar ¡Ah, qué lindo ir a esta iglesia! ¡Ah, esta iglesia! ¿Dónde hacen paella todo el domingo? Me donde hay estas domingo. ¿Dónde hay danzarinas? Donde están las bailarinas Y muchas mujeres con falda corta. No se con... con la corta. ¿Con la gamba por fuera? Con la gamba por fuera. Así vamos a pasarla bien este domingo. Andiamo a divertirci questa domenica. Perché così vogliamo con Dio. Così andiamo a agire con Dio. E il processo dove sta? Il processo? Ah, che lindo este predicatore ah, qué, qué bueno questo predicatore di YouTube. Ah, che bello questo predicatore di YouTube. Sempre mi dice cose molto hermosas. Sempre mi dice cose molto belle. <risa> e il processo dove sta? Il processo. Necesitamo di passare con il processo. No, di passare un processo. Somos prodotto in processo. Siamo prodotti in processo. Hermanos, no es un toque mágico. No es un toque mágico. No es, ah, este día bajó la palomita y algo cambió. No ah, es, ah, no giorno, el cielo y el día de la colomba. La colombia. colombia. Pasa, significa pasar por un proceso. Significa pasar por un proceso. Volvernos personas diferentes. Diventare personas diverse. Personas de Dios. Personas de Dios. Persona con, de Dios. persona con carácter de Dios, persona con la fe de Dios, con la fe de Dios. gigantes sí. de la fe. El gigante de fe, más grandes que los problemas, de problemas. instrumentos para llevar la gloria, instrumento para la gloria de Dios en cada lugar del mundo, en ogni del mundo. es normal tener desafíos, es, normal es, parte del es parte del proceso, es normal tener dudas. È normale avere dubbi. Dubbi. Dubbi. È parte del processo. È parte del processo. È normale avere il miedo. È normale avere paura. È parte del processo. È parte del processo. Todos hemos por ahí. Tutti per, abbiamo passato per lì. Tutti stiamo passando Abbiamo passato per di là. Però con la obbedienza. Però con l'obbedienza. Arrivamo al finale. Arrivamo al final. Con la obbedienza. Con l'obbedienza. Los 400 se volvieron eroi e con l'obbedienza, e con la obidienza e con il processo per eroi della fede diventare eroi della fede di Dio e Dio ci usa di una forma impressionante e Dio de una forma impressionante perché sono poche persone oggi sono poche persone che passano per il processo che passano per la maggior parte la tovaglia, la maggior parte si, si arrende. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. No te, Nunca te rindas. No te Dios creó en ti. Okay. Dios creó en ti. Vamos a tener este tiempo para orar. Eh, Vamos a pregar. Vamos a saludar también todos los que están viendo en directo. Yo a saludar a todos los que están enseñando en directo. También el evangelista Vincenzo el centro de Piro. Anche evangelista de Piro. Que seguro me está viendo con toda la familia. Seguramente me, me está viendo con toda la familia. Un abrazo, un saludo. Grazie. pratica